L'amore della mamma, sei già arrivata? Ti ho chiamato, non so se hai visto Se non riusciamo a sentirci, volevo dirti due cose Due sole, eh? Innanzitutto, mi raccomando In spiaggia, mettiti la crema che ti ho comprato l'altro giorno Sì, quella con un fattore di protezione solare 50 Quella bella spessa che non volevi però cerca di evitare di andare in spiaggia nelle ore centrali, lo sai che il sole può essere pericoloso. Invece l'analgesico, l'attachipirina, l'antinfiammatorio, l'antinausa, l'antidiarroico e i fermenti lattici sono nel kit delle medicine da viaggio. Piccola, non sei ancora arrivata? Senti, volevo ricordarti eh, di fare attenzione dove metti i soldi e i documenti importanti. Mi raccomando, lasciali in un posto sicuro in albergo. Basta, vado a dormire. Però lascio il telefono acceso. Ti prego, mandami un messaggino quando arrivi. Ti bibi, divertiti tanto. Ma non troppo, eh? Dai, scherzo. Un bacio.